Hanno lanciato un missile. Cruise. Sto ricaricando a due abitanti. Che sia non vuole. E la ruota. Missile Cruz è in arrivo. Sto ricaricando a un nuovo aereo in arrivo. I'm go. UAB di disturbo. UAB è in sorbulo. UAB è in 1, rinforzi in arrivo. UAB nemico in zona. da carico in arrivo. Un drone bomba. Il sta per vincere. I blindati pesanti in arrivo. Un bersaglio stile ostile le spalle. ti cattura alfa Stiamo prendendo sta Stiamo perdendo alfa Charlie al sicuro Ho perso tutti gli obiettivi Non dovete fallire Obiettivo alfa al sicuro Prendiamo bravo Togliamo bravo Il nemico cattura bravo Il nemico prende alfa Prendiamo Charlie! Oh, ti copro! Il nemico calma. prende bravo! Eh. Abbiamo tutti gli obiettivi, difendete il perimetro! Obiettivo bravo compromesso, ricatturatelo! Ah. Ricaricando! Ah. Stiamo prendendo bravo! Il nemico cattura Alfa. Guavì nemico in zona. Il nemico prende Charlie! Siamo sull'obiettivo bravo. Mari luci in funzione. Due obiettivi al centro. Ah! Siamo a vicino a voi! Siamo sull'obiettivo bravo! Sua via, alleato in zona! Sto perdendo Alfa! No. Sto Alfa! Ricarico! Sto prendendo Charlie! Ah. Il nemico ha tutti gli obiettivi! Liberate quelle posizioni! Cambio caricatore! activo uh. Missile cruise yeah. In avvicinamento da carico diretto verso l'area. Siamo a metà missione. Missile cruise alleato in uso. UAV alleato in zona. Rasa 1 rinforzi in arrivo. UAV nemico in zona. Stiamo mettendo in fuga